Grazie Presidente. Allora il discorso è questo, io l'ho spiegato molto bene alla consigliera Grancio quando ci ha chiesto di, appor di apporre la firma del movimento eh, su questa mozione. Il, il, il, non è possibile anticipare il piano freddo, ma nell'ambito del vecchio piano freddo noi siamo in grado di attivare in emergenza dei posti per le persone qualora venga, eh, ci sia la necessità e si abbassino le temperature. E, non è che queste persone sanno, eh, sono costrette a stare per, per strada, perché quando qualche giorno fa è stato fatto lo, il primo sgombero eh, del piazzale della stazione, de, della stazione di Burtina, sono, hanno accettato le eh, condizioni proposte dal Dipartimento ben 150 persone. Se stamattina c'è stato un altro sgombero, saranno comunque state proposte delle soluzioni che sono perlomeno dignitose, quindi io non vedo l'urgenza perché le persone che non hanno voluto accettare sono consenzienti, sono consenzienti. E le ripeto, non è possibile anticipare il nuovo piano freddo, ma è possibile attivare dei posti per eh, l'emergenza freddo e in qualsiasi momento questa si, eh, si presenti. Quindi eh, noi non, non eh, voteremo negativamente all'inversione dei lavori. E non va bene che politicamente queste cose, tanto per dire.